4 aprile 2019 esce Avengers Endgame, il film più atteso dell'ultimo decennio che mette fine alla saga più lunga della storia del cinema, ancor più lunga della barba di Mosè o dei 5 minuti che ci ha messo una Mecca a esplodere, ed oltre ad introdurci i viaggi del tempo, effetti visivi della Madonna e le chiappe più belle d'America, mette purtroppo la scritta fine al personaggio più amato dei fan Marvel. Iron Man il genio miliardario playboy filantropo e grandissimo figlio di perdonate il modo brusco in cui entro in scena ma diamine Tony Stark in tutti questi 11 anni è stato l'epicentro di grandissimi disastri visti nei film Marvel ma la gente lo ama comunque perché oltre ai vari appellativi mostrati prima è simpatico carismatico ha stile ed è interpretato da Robert Downey costato di Junior ma visto che oggi mi sento particolarmente stronzo eccomi pronto a farvi vedere Cosa ha fatto di bello questo amatissimo personaggio In Iron Man 3 Ah dopo una bella sbronza Quello che ci vuole è una sana e fortissima scoperta. Signor Stark Oh dove stai fuori? Scusi, scusi, mi chiamo Killian e le voglio fare un'offerta che non potrà rifiutare. Mi sembra un po' una minaccia. Lo è. E guardando il tuo aspetto orribile, immagino che la tua sia stata un'esistenza intrisa di bulismo e vittimismo. Quindi nel caso io dovessi prenderti in giro in maniera assolutamente priva di umiliazione e dolore, dubito che tu decida di prendertela con me, giusto? Ma assolutamente no! Anche perché sarebbe una scelta di trama troppo stupida per un film della Marvel. <ride> Ma... Perché me lo chiede? Niente, niente. Aspettami pure sul tetto, ti raggiungo tra 5 minuti. Può contarci! Conseguenze! Ma io non credevo che una piccola bocca potesse creare un esercito di mostri di fuoco! Gli impegni vanno sempre rispettati, ora muori! Ma nonostante ciò... Ti abbiamo ti muoio, Iron Man. Man. In Avengers Age Fultron! Ultron! Bruce, ho avuto una visione! Uh... Ok, su cosa? Sulla morte! Ecco perché ho intenzione di usare lo scettro di Ocali all'insaputa gli altri per creare Ultron, l'armatura che proteggerà tutto il nostro mondo. Vuoi dire Skynet? Eh? Sì, Skynet, sai no, Terminator, il programma creato per migliorare il mondo, ma che invece ha schiavizzato e ucciso tutti quanti. Ok, ma Terminator è nato nell'84, Ultron è nel 68, quindi... E chi lo disse che non si ucciderà tutti quanti? Perché ho avuto una visione! Ok, almeno fammi parlare con Thor, non sappiamo con cosa abbiamo a che... Visione! Ok, non è tutto bene, dai Conseguenze E come Terminator? E come Terminator? Ora questo mondo da voi, misi umani E mi proclamelo come oh, un nuovo dio hasta la vista Baby eh. Aspetta, ah, spero che tu abbia chiesto i diritti a James Cameron Per questa frase Silenzio Ma nonostante abbia quasi causato L'estinzione della vita sulla Terra Ti amiamo Iron, Iron Man! Man. In Captain America Civil War Ragazzi, dobbiamo assolutamente essere controllati dai governi di tutto il mondo Siamo stati la causa di tutti i grandi conflitti che hanno coinvolto il pianeta nel 2012, del resto A Balle! Vinguaggio <gasps> capitano! Che cosa intendi dire? Abbiamo salvato il mondo da invasioni aliene e da attacchi terroristici Che hanno minacciato di sterminare miliardi di persone Spiegaci quali gravi danni avremmo causato La battaglia di New York? Abbiamo salvato la città da un'invasione aliena e da un missile nucleare che gli stessi governi che ci vogliono controllare hanno mandato contro la città e che avrebbe ucciso più persone di quante ne sono morte durante la battaglia. La caduta dei velivoli sulla città di Washington? Sono precipitati nel fiume ed erano controllati dall'Idra che voleva usarli per uccidere milioni di persone. E poi cosa c'entrano gli Avengers con il fatto che un'agenzia federale sia stata corrotta da una cellula nazista decenni prima che il nostro gruppo prendesse forma? Ultron e Sokovian? Tu hai creato Ultron senza neanche metterci al corrente. E poi spiegami per quale ragione dovremmo essere responsabili per ogni morte avvenuta durante questi disastri. Oh scusa se non siamo Dio Onnipotente e non possiamo sistemare tutto semplicemente schioccando le dita. Almeno non adesso. Mi dispiace Steve, ma la maggior parte del gruppo è d'accordo con me. Poi... andiamo. Sono sicuro che riusciremo a risolvere questa situazione in una maniera civile evitando inutile violenza. Conseguenze? Come hai potuto farmi questo cap? Cioè sei stato tu a dividere gli Avengers firmando quegli accordi che tu finirei per violare. Cut! Non è vero! Lo so che lo farai! Tu stai difendendo l'assassino dei miei genitori! Controllato e manipolato per anni dall'Hydra! Possibile che tu non riesca a comprendere il nocciolo della quest... MESSI MI ANTICARLO! Ma nonostante abbia causato lo smembramento dell'unico gruppo di persone che avrebbe potuto competere contro minacce interstellari o imperatori dell'universo... TI AMIAMO IRON MAN! Iron Man. Spider-Man on Coming. Ok ragazzi, mettiamoci al lavoro e ripuliamo la città da tutta questa spazzatura aliena. Sono certo che questo lavoro pulito, regolare e in norma ci frutterà un bel po' di soldi per le nostre famiglie. Dovete andarvene. Che cosa? Perché? La pulizia e il recupero di artefatti alieni passerà ad una società fondata dal signor Stark. Lo stesso Stark che in parte causa di questo casino? Almeno ci verrà retribuito parte del lavoro svolto No Ma come no? Non verrete pagati E se continuate ad insistere verrete processati Processati per un impiego regolare Per il quale non potremmo né collaborare con voi Né minimamente essere pagati per i lavori svolti fino adesso Esatto Che tu sia dannato Tony Stark Conseguenze Iron Man mi vendicherò di quello che mi hai fatto. Oh oh oh, oh oh oh, ma io non sono Iron Man. Hai una tuta e dei gadget realizzati dalle Stark Industries. Più un'intelligenza artificiale che ti fa da supporto simile a Jarvis. Sì, sì, sì, ma. Oh, ho capito dove vuoi arrivare. Ti strappo gli occhi! Ma nonostante abbia involontariamente creato una sottospecie di ditta da contrabbando d'armi aliene. Ti amiamo Iron, Iron Man! Man. In Spider-Man Far From Maledetto Stark Mi ha rubato l'idea, la mia tecnologia, tutto Me la pagherà quel piccolo Ah, Beck, ti licenzio Cosa? Perché? Sei instabile, alle volte ti fai prendere da scatti di pazzia Non sono pazzo Certo Vedi di liberare il tuo posto di lavoro entro domani E Quindi non solo rubi le mie ricerche e la mia tecnologia Ma mi licenzi pure Perché secondo te Io sarai pazzo Esatto E la cosa non mi tocca minimamente Vedi di alzare i tacchi e andare via Dannato Tony Stark conseguenze. È l'ora della vendetta, Iron Man. È davvero? E che cazzo? Ancora? Sono un cavolo di ragno umano. Lo dice pure il mio nome. E allora non comportarti come Iron Man, Iron Man fake. Ok, porca di quella. Put... Oh, ok, mi devo calmare. Ok, sentiamo cosa mi renderebbe uguale a Stark. Non dire la tuta è per la. Allora... DI CRIVELLO DI COLPI! Ma nonostante abbia involontariamente creato un supercriminale che ha distrutto un bel po' di città per tutto il mondo... TI AMIAMO IRONMAN! Ok, ok, immagino che tutti voi in questo momento vogliate darmi fuoco perché ho toccato il vostro idolo numero uno facendo quello che per voi può sembrare un video dissing ma lasciate che vi dica una cosa anche io adoro Iron Man sì, lo ammetto, sono un grande fan del personaggio e di tutti i film in cui compare, fatta eccezione per Iron Man 3 che è una vera e propria Adrem. amo il suo stile, il suo carattere le sue 312 migliaia di armature eccetera, eccetera eccetera, eccetera. e sì, pure io pianto Quando ha schioccato le dita per ammazzare Thanos Sacrificandosi per la sua famiglia e i suoi amici io in No oh, ti prego non morire Però questo non mi impedisce di fare lo stronzo anche con lui Lui che è stato proprio il fulcro della trama di molti film della Marvel fino adesso Nonché creatore di super criminali spietati, assassini e portatore involontariamente di morte Ma a parte questo Dico per l'ultima volta queste quattro parole Ti... Amiamo... IRON MAN!